Eccoci qua cari amici, scusate ma in precedenza ho avuto dei problemi perché come sapete qui sui social cambiano spesso un po' di impostazioni quindi di conseguenza bisogna adeguarsi ad esse. Quindi stavo dicendo auguri di buon Natale 2021 a tutti. Un Natale che sicuramente vede questo 2021 portare alla conclusione di un anno diciamo, che sicuramente, penso un po' per tutti quanti, è andato meglio, in eh, virtù di quello che stiamo vivendo ormai dal 2020, Parla, parliamo ovviamente purtroppo ancora noi della pandemia, cosa che proprio in questi periodi che insomma, si dice, gli esperti dicono che eh, il virus si rinforza ancora di più, poi abbiamo questa variante Omicron. E comunque a parte questo stavo dicendo appunto sempre prima in precedenza eh, per quanto riguarda l'aspetto delle soddisfazioni eh, in questo 2021 ne abbiamo avute molte abbastanza eh, io per quanto riguarda l'aspetto mio personale Posso dire che per me questo 2021 è stato un anno molto pieno, eh, sicuramente migliore rispetto al 2020, tante attività, tanti progetti, ricordo l'ultimo dei quali, ma non ultimo per importanza, il tirocinio al bar caffè corsaro dell'ex ospedaletto al dipartimento di salute mentale che vi ricordo è aperto dal lunedì al venerdì con anche dei turni pomeridiani poi io sono il portavoce del bar caffè corsaro mi raccomando venite a provare le nostre cose infatti abbiamo Uh, caffè, ginseng, disane, uh, roba dolce, salate, chi più ne ha più ne metta poi d'altronde nella settimana che inizia lunedì io sarò all'ultima settimana di tirocinio presso il bar caffè Corsaro quindi venitemi, anzi veniteci a trovare uh, Oltre Barca Caffè Corsaro, per me questo 2021 è stato per esempio soggiorno a Torre Canne con il gruppo utenti e familiari esperti, un gruppo misto. Siamo diversi ruoli, ma tutti uguali, anche se appunto siamo per importanza chi dottore, chi educatore, chi utente barra paziente, ma l'importante è stare in gruppo, divertirsi e appunto essere un gruppo ben unito, compatto ed affiatato. Poi sono ripresi anche per me gli per quanto riguarda lo sport, il basking, il basket inclusivo, normodotati e non. Inizieremo all'anno 21 sperando ovviamente in una situazione di contagi meno meno diciamo, con numeri minori rispetto a quelli attuali. Con ovviamente partite di precampionato e poi il campionato e ovviamente anche gli altri miei impegni, per esempio sempre in ambito della pallacanestro, le giovanili, la, la Fortitudo Trani. Il gruppo sempre di basket over 40 la domenica mattina, trovate sui miei social per quanto riguarda questo periodo natalizio tutti gli strumenti a disposizione di promozione per quanto riguarda eh, il bar Caffè Corsaro, i mercatini natalizi di sette giorni fa più o meno, eh, poi gli auguri di Buon Natale videoclip che abbiamo realizzato ieri presso appunto il bar Caffè Corsaro. Eh, cosa posso dire? Ecco, sinceramente devo essere schietto con me stesso e con voi. Questa mattina ho fatto una bella passeggiata con un mio amico, però forse sarà l'area, ecco l'area, cioè il clima il tempo un po' insolito di dicembre, che si sa magari è un mese freddo. Eh, magari può provocare degli scompensi ma insomma basta un po' di precauzione e siamo lì e poi avete visto eh, sto facendo un po' non ovviamente per superare il livello di Benedetta Rossi ci mancherebbe Lascia Benedetta quello che è di Benedetta ma un po' per, come dire, eh, andare sulla legna d'onda di Benedetta Rossi ieri avete visto quella bella immag immagine, storia su Facebook, post storia e reel su Instagram del calzone appena spornato, pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e origano e eh, oggi della lasagna direi abbastanza buona eh, la lasagna è buona sempre come i maccheroni a forno soprattutto al giorno dopo a distanza di 24 ore quindi mi raccomando cerchiamo tutti quanti di eh, proporci al meglio per quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre eh, peculiarità, i nostri tatti belli, ecco posso dire così per concludere al meglio il 2021 e arrivare a un 22 in maniera eh, tranquilla, serena, rasserenata, felice e che sia un 2022 che chissà, magari possa essere l'anno che ci togliamo di mezzo questo Covid. Certo, eh, dipende da tantissimi fattori, però Insomma, speriamo, incrociamo le dita, come dice Lino Benvi, e quindi, eh, niente, il resto, viva lo sport, viva la vita, godiamoci tutto quello che viene, prendiamo tutto quello che viene, non lasciamo niente al caso. Io vi ricordo in questi ultimi secondi prima di terminare questa diretta i miei contatti mi trovate su YouTube come Nicola De Lucia, su Facebook Nicola De Lucia, le, le page Deluxe Corsaro, abbandonato il vecchio nome Deluxe Television, scelto quello nuovo, per promuovere, ripeto ancora una volta, Caffè Corsaro, un nome ed una garanzia, mi raccomando, venite in tanti a prendervi un buon caffè. Eh, poi ho anche la paginetta eh, dei pronostici calcio, ma insomma quella è, è un po' di tempo, diciamo, la tengo cara a cara a lei, poi quando mi viene magari il pensiero ci do qualche aggiornamento su Instagram mi trovate come Nicola De Lucia 1994 Bene, io quindi vi saluto su YouTube arriveranno degli altri video prima della fine dell'anno ovviamente senza dimenticare anche quello della, per parlare della card e dell l'incontro in programma per l'evento speciale per perviù nuovo di Zecca della WWE Day One nella notte tra il primo e il 2 gennaio 2022 analizzeremo tutto e darò un mio pensiero, una mia opinione, un mio punto di vista quindi, cari amici, eh, niente, ci vediamo alle prossime occasioni, cerchiamo di mantenerci alla tavola, al tavolo e... Eh, la Comunicola, la compagnia Deluxe vi saluta e vi saluta anche e vi augura di nuovo buone feste natalizie tutto lo staff di bar, caffè e corsaro. Siamo sempre sul pezzo, sempre sul pezzo e deve essere così. Noi ci vediamo alle prossime occasioni perché mai perderci di vista dobbiamo aggiornarci sempre grazie a tutti e a tutte ai prossimi appuntamenti un saluto al vostro caro Nicola Doluccia Lux ciao buon Natale ciao